Eccomi qua, in questo video vi farò vedere per l'ennesima volta come mh, utilizzare visitata per eh, elaborare, per estrarre, visualizzare dei dati. E questa volta il dataset è parecchio pesante. E qua siamo su Istat, Popolazione residente per sesso ed età. Questo è un file che attualmente, forse ancora in elaborazione, non lo so, ma se scaricassimo questo, infatti oggi l'ho scaricato, è un file, questo qua l'ho scaricato, guardate che c'è qua, è un file con, che pesa oltre 634 MB, è un file CSV e ha oltre 3 milioni di righe. Praticamente questo file non riuscirete mai ad aprirlo né con Excel né con LibreOffice e praticamente con programmi con interfaccia grafica è praticamente impossibile da aprire. Ora vi faccio vedere invece con Visidata come lo apre e lo gestisce. Allora, il file eh, ho già visto, quindi il file ha come delimitatore, infatti qua ho scritto csv delimiter, ha il pipe come delimitatore e questo è il nome del file. Invio quindi è semplice semplice, VD, ed eccolo qua. Ora, come vi ho detto, siccome è caratterizzato da oltre 3 milioni di righe, guardate qua c'è scritto Loading, quindi già teoricamente potrei anche lavorarci, però mh, ancora non ha caricato tutti i dati. Per questo siamo a 203-300 mila righe, eh, 300 mila, 400 mila righe, e quindi lo sta caricando. Questi sono i campi che sono presenti, quindi c'è eh, l'IT territorio 107, quindi allude delle province, il territorio, tipo di dato, eh, sesso, statistiche sul sesso, quindi c'è il totale, femmine e maschi, F l'età, quindi sono anche le classi d'età, poi ci sono altri dati, che è classe d'età, lo stato, Stato civile, la cittadinanza, qua è suddivisa per cittadinanza A, cittadinanza B, qua purtroppo non ho una leggenda dei campi. E, e poi ci sono altri, un altro campo importante è questo, Time, cioè, qua eh, abbiamo la popolazione residente suddivisa negli anni 2019, e il 2018 e 2019. Sta ancora leggendo, siamo a un milione e mezzo di righe, poi c'è la selezione del periodo e poi c'è il valore. Il valore questo qua, che è questo qua, è il valore, cioè il valore della popolazione. Poi ci sono gli ultimi due campi che sono vuoti. Ora, quello che posso fare con visitata, subito, mentre lui sta lavorando, CTRL-C, scusate, è con, no, giusto, è SHIFT-C, scusate, SHIFT-C, ho un foglio dove mi fa um, un'analisi veloce sui campi, quindi mi dice che ci sono 21 colonne e sono così caratterizzate, come vedete qua, i valori, vediamo nel campo nel primo campo il territorio 107 e un valore tipico è questo territorio valore tipico è così e così via ok quindi già so che sono 21 colonne con q torno indietro lui ancora sta caricando siamo a 2 milioni e mezzo di righe ancora sta caricando ehm... Lo lasciamo caricare perché è giusto che legga tutto siamo a 2 milioni e mezzo 2 milioni e 600 dovrebbe arrivare a 3 milioni e passa di righe e naturalmente io forse siccome sto registrando e già si, si, si, si prende abbastanza abbastanza risorse ma mh, vi assicuro che con, con un pc di ultima generazione lo fa molto molto rapidamente eh, sono a 2 milioni e 90.0 righe eh, eccoci qua 3 milioni di righe qua. in visitata tutti i comandi vengono si possono leggere qua sotto in basso a destra ci sono i vari comandi infatti l'ultimo comando che ho digitato è la Q ed è qua ecco qua sono anzi ancora non è finito loading E' già, è un file, già sono stati 5 minuti. Ecco qua, finito. Quindi sono 3.262.277 righe. Bene, ora inizio a fare dei filtri, perché a me non mi interessano tutti questi dati. Il mio obiettivo finale è quello di ottenere, almeno in questo video, io voglio una mh, tabella, un resoconto, dei valori aggregati per regione quindi voglio sapere nelle 21 regioni, parlo di 21 perché se ci sono le regioni, le province autonome, quindi io voglio ottenere solamente questo valore, quindi parto da 3.200.000 righe, io voglio solamente 21 righe dove ho i totali per regione, quindi la prima cosa che faccio è un filtro sull'età, ho la classe d'età, la classe d'età non mi interessa avere la suddivisione classe d'età e quindi in visitata cosa si fa? posiziono su classe d'età o su età la stessa cosa mettiamoci su età 1 e piggio CTRL f e lui mi fa le statistiche di questo campo naturalmente deve rileggere tutte e 3 milioni di righe ok come, ma questa volta dovrebbe essere più veloce ok quindi qua vedete le statistiche È suddiviso da 10 a 19, 20, a 29, 30, a 39, 40, a 49. Vedete come sono suddivise, Naturalmente, l'ordine di questi valori dipende dalla frequenza, quindi dalla percentuale. Siamo al 32%, 33%. Ora attualmente, man mano che andiamo a fare i filtri, diminuisco il numero delle righe e, e, e diventa tutto molto più veloce. I primi filtri sono quelli più pesanti, ma già questo filtro qua dovrebbe abbassare notevolmente, perché come vedete qua, per ogni elemento, quindi per ogni riga, o meglio, diciamo così, per ogni comune, ecco, per capirci, ci sono 35 classi di età, quindi immaginate, ora io se faccio questo primo filtro questo prima scrematura dovrei abbassare decisamente il numero di righe siamo al 65% vedete qua grouping sta raggruppando scusate se sono ripetitivo ma stiamo parlando di oltre 3 milioni di righe questo qua nessun software eh, con eh, nessun software con, eh, diciamo così, con cui riesce a gestire nel modo più assoluto andrebbe in palla subito mentre visitata. come vedete è fluido sta lavorando ci vuole eh. si prende il tempo che si prende attualmente il tempo che si prende dipende dalle caratteristiche del computer ok quindi a parità di caratteristiche visitata batte alla grande excel o libre office libre 35 ha finito benissimo Ora a me di tutto questo, a me non mi interessano tutti gli altri, a me interessa il totale. Quindi seleziono il totale, vedete qua, e faccio invio. Quindi dalle famose 3 milioni e passa, sono, ora sono solamente con 725 mila righe. E qua come vedete età è totale, total. Età e classe età. Quindi ora questi due campi io li tolgo, basta pigiare meno e meno. Meno e meno. Allora, Stato Civile, vediamo Stato Civile cosa contiene, quindi faccio con, eh, Shift F, Stato Civile è un solo valore, quindi non mi interessa, interrompo con Q e lo nasconto, Stato Civile non mi interessa, Cittadinanza, Cittadinanza faccio Ctrl F su Cittadinanza e vedo che ci sono tre valori, ITL, FR, FR gapo, è total al solito a noi interessano i totali non interessano altre cose e quindi ritorniamo siamo al 38 40 lo vedete molto molto più veloce eh, già, 78 80 sto guardando qua sotto 90 Ecco qua, finito. Ora al solito io seleziono totale e invio. Ora sono, da vi ricordate, oltre 700.000 righe. Ora sono con 64.000 righe. Ecco la cittadinanza, non mi serve più, quindi questo lo tolgo, lo nascondo, lo nascondo. ISO, vediamo ISO quanti campi ha, uno su un valore solo, cioè non mi interessa, lo nascondo. Area geografica, vediamo CTRL F, ce n'è uno solo, non mi interessa, lo nascondo quest'altro campo, anche questo ce n'ha uno solo, non mi interessa, luogo dimora abitativa, Ctrl F è sempre una voce, quindi non mi interessa. Time è 2018-2019, lo conservo perché mi serve. Questi sono i valori della popolazione, gli ultimi due campi sono vuoti e li tolgo. Ritornando qua il sesso. Ora, dopo aver fatto questo, Iniziamo col sesso. Il sesso CTRL F. Vedete, ora lo fa quasi istantaneamente. Ci sono sempre tre voci. Totali maschi e femmine A me non mi interessa. O meglio, inteso solamente il totale. Quindi seleziono totale e invio. Sono a 32.000 righe ora. Quindi anche il sesso. Ora questa colonna sesso non mi interessa. Sesso non mi interessa. Ok. Ora qua c'è... Eh, tipo di dato, andiamo a vedere cosa contiene, control F, tipo di dato, tipo di dato, qua mi dice rapporto di mascolinità e popolazione residente, a me interessa la popolazione residente, quindi seleziono popolazione residente ed infio, ok, fatto questo passo ora, a uh, fatto questo, ho telegram aperto, eh, sono a 16.000 righe, ho oh, 16.000 righe, dopo di ciò, questo campo qua, mh, tipo di dato, no, non mi interessa più, quindi lo tolgo, tipo di dato, questo lo tolgo pure, e sono rimasto con questi quattro campi, eh, e valore, ok? Questi quattro campi, ora, con questi quattro campi, sono 16.000 righe, da qua posso fare le mie analisi. Per esempio, ora io voglio solamente i totali per regione. Per farlo, eh, devo utilizzare il primo campo. Il primo campo contiene, diciamo così, i codici ISTAT, che sono questi qua dei vari comuni, mentre dove, dove inizia per IT, questi sono le, le famose NUTS, NUTS, non so così che in inglese. Eh, di conseguenza, eh, le regioni sono caratterizzate da IT, eh, sono caratterizzate da quattro cifre, qua abbiamo tre cifre, quattro cifre e cinque cifre, quindi le tre cifre sono la ripartizione geografica, quindi isole, sud, centro, eh, nord-est e nord-ovest, quella a quattro cifre sono le regioni, quella a cinque cifre sono le province, mentre quelle, queste qua sotto sono i comuni. Quindi mi, se, mi posiziono nella prima colonna. Digito pipe, pipe, cioè shift e il tasto sotto esc, e qua ora io scrivo la, una regix e quindi metto apice circonflesso, questo accento circonflesso, che significa inizia dall'inizio del campo, cerca i t ovunque, poi gli altri due, punto e punto significa qualsiasi altri due caratteri e poi metto dollaro, che significa che mh, eh, è tutto fino alla fine, invio, bene, e lui ha selezionato quello che ha selezionato, eh, sono questi selezionati in giallo, ora per ottenere il foglio corrispondente solamente alle righe selezionate, devo digitare le doppie virgolette, ok, Dove, doppie virgolette e do solamente questi, questi campi qua, come vedete qua, sono passato da oltre 3 milioni a 42 righe. Perché sono 42? Perché io ho due anni qua, 2018 e 2019. Ora scelgo il 2019, sono su 2019, pigio la virgola, mi seleziono tutto il 2019, nuovamente shift virgolette, e queste qua sono la popolazione residente nelle varie regioni. Vi ricordo che ci sono le province autonome di Bolzano, c'è la provincia autonoma di Bolzano e Trento, ok? Quindi sono 21 ed eccolo qua. Per salvarlo, questo l'ultimo valore è la popolazione. Per salvarlo, Ctrl S qua sotto, cancello se non mi piace il titolo e scrivo popolazione residente 2019 attualmente all'uda alle regioni csv invio ed ho finito semplice no? ciao e alla prossima